Qual è il più grande dei comandamenti? Così comincia la conversazione dello scriva con Gesù. Può sembrare un interrogativo scontato chiedere il più grande dei comandamenti, per noi ecco, è facile rispondere, però ecco tante volte eh, presi come siamo, anche noi come penso eh, lo scriva, da mille cose, eh, tante occupazioni, una scaletta ecco, di... Eh, impegni e, e di doveri, ci si, si può perdere effettivamente. Eh, chiede eh, che cosa è essenz, cosa veramente essenziale, cosa conta veramente nella vita. Eh, nella vita quello che conta di fatto è amare, però ecco Gesù lo rimanda allo Shema, ascolta Israele, ascolta. Del resto è che se non ci si mette in atteggiamento ricettivo che parte proprio dall'ascolto, no? oggi è difficile, no? oggi piuttosto si vuole parlare anche in maniera ritondante, ci si vuole imporre sugli altri, ma il Signore ci chiede di metterci in atteggiamento di ascolto, è l'ascolto di Israele, l'ascolto del credente, solo se noi siamo capaci di ascolto, ascoltare l'altro e soprattutto ascoltare Dio, la sua parola, se noi siamo capaci ecco, di ascoltare e di essere amati, perché... Ciascuno di noi poi desidera essere amato e a sua volta amare. Quando noi ascoltiamo, se ascoltiamo con sincerità, con pazienza e con gioia, no? la gioia di ascoltare il Signore che ci parla, allora siamo capaci a sua volta di amare come Lui ci ama. Gesù non ha avuto soltanto il merito di aver messo insieme la dimensione verticale con quella orizzontale, l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, ma soprattutto ecco, è riuscito anche a farci capire quanto sia importante mettersi in atteggiamento di ascolto, atteggiamento ricettivo. Non dobbiamo solo dare, ma dobbiamo anche ricevere, è in questa reciprocità che si gioca l'essenzialità di una vita spirituale profonda, di una vita più perfettamente cristiana. È questo che il Signore ci chiede: di tener conto del Vangelo. E mi ricordo quando Don Antonio Bello ci raccontò di una sua visita nelle favelas: dice che a un certo punto una bambina di nome Milagro gli prese la mano e la portò nella sua baracca dove c'era la mamma. E Don Torino rimase colpito perché vide che in un angolino di quella baracca c'era il Vangelo aperto e gli disse sono contento che voi leggiate il Vangelo e quella donna gli disse è l'unica nostra speranza, è l'unica nostra salvezza per noi che siamo poveri, è l'unico pane ecco con l'augurio che possa essere per tutti noi, per tutti voi ecco, un pane a cui non rinunciare, non manchi mai il Vangelo, non manchi mai l'ascolto della parola di Dio nelle nostre case. Buona domenica!